non so se si fa ancora, però volevo presentarti, se mi concedi questo. Allora, Iposimato eh, è una persona per me eccezionale, prima di tutto per la sua storia, lui è stato, è stato un politico, è stato un avvocato, è stato un magistrato e anche presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione. Nella sua vita lui, non so se lo sapete tutti, ha affrontato dei temi da giudice e da magistrato estremamente delicati, ha messo le mani. Indagato sulle pagine più oscure della nostra storia repubblicana. Sto parlando delle stragi, sto parlando della Banda della Magliana, sto parlando del rapimento di Aldo Moro, sto parlando dell'attentato a Giovanni Paolo II, eh, sto parlando dei momenti salienti della nostra storia. Ha combattuto contro, è indagato contro il camorra, contro le mafie del nostro paese e per questo ha perso un fratello, ucciso nell'83, se non sbaglio, dalla Camorra, come ritorsione della di Io credo che il coraggio che lui ha messo nella sua vita, nel suo lavoro, sia il coraggio che vorrei che i nostri giovani facessero proprio anche magari il 4 dicembre per superare questo momento difficile, io ho avuto l'onore di scrivere il suo nome in Parlamento in occasione della nomina del Presidente della Repubblica, scritto Ferdinando Imposimato. E adesso l'onore di presentarvelo, Ferdinando Imposimato. Grazie. Buonasera a tutti, e grazie per essere presenti così numerosi e...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 deve essere portato in un certo punto e pensa che il professore abbia fatto nulla di male quindi un potere enorme che viene dato al, docente, al dirigente scolastico non solo, ma quello che è grave è che gli stipendi dei docenti sono stati mantenuti a un livello, a un livello umiliante, cioè ogni anno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 questo ha detto, io ce l'ho qui, se lo volete ve lo lascio. Ha detto, con i soldi che mi danno per gli affitti, voi potreste acquistare 4 o 5 appartamenti ed edifici senza pagare. Questa somma enorme a me, che però lui non ha detto, scarpettino, ma lo dico io, una parte della somma che lui riceve come loro, la restituisce come corruzione ai partiti,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 Adesso tendono a fare la guerra all'Iran. E voi sapete che questo Michael Levin, che io conosco dal 1978, perché è stato consulente di Cossiga durante il sequestro Moro, e ha chiesto con una parcella di 300, perché lui è sostenitore insieme a Kissinger della morte di Moro. E era sostenitore della necessità di evitare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 e purtroppo anche il Vaticano, è una cosa che mi ha molto colpito e ci sono dieci pagine che parlano. Questo, questo documento era, era conservato da un capo di ordine nuovo in una cassetta di sicurezza e venne trovata dal giudice Giancarlo Stis, ma all'epoca nessuno poteva credere alla verità delle cose che stavano scritte lì dentro e pensavo, e chi è che sa? Che in questa, in questa riforma c'è anche la modifica dell'articolo 78 della Costituzione e che dice, parla della dichiarazione di guerra. E come state riformando questi articoli? Nel senso di prevedere la possibilità che la dichiarazione di guerra, non anziché essere fatta dal Senato e Camera, congiuntamente, può essere fatta solo dalla Camera. E da voi andate a preoccupare uno della dichiarazione di guerra, di cui nessuno parla, ma questa è, la, è una firma rispetto a questa riforma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 allora si è ribellato il direttore dell'unità ha detto ma come? il Parlamento tu fai di sì è un Parlamento illegittimo e te lo spiego se mi non mi hanno dato tempo di spiegare hanno chiuso la spessione eh, però lo, lo faccio adesso <ride> faccio adesso vediamo questa questione dei quesiti che perché questa questione dei quesiti porta inevitabilmente a...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 i parlamentari sono deputati e senatori. Voi dovete scrivere riduzione del numero dei senatori mentre sono rimasti immutati i deputati, cosa che per cui appunto il Presidente della Corte Costituzionale Unita ha fatto ricorso al TAR, secondo me con poche speranze. terzo contenimento dei costi di funzionamento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 il padre il bispari e ha ritenuto che molti di questi signori dovessero essere sa salvati attraverso l'immunità che secondo l'articolo 68 della Costituzione doveva essere garantita solo per gli atti e per i comportamenti fatti nell'esercizio delle funzioni. Cioè una persona in insulta un altro parlamentare, dice una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 Questo è uno che. Poi abbiamo Averdini condannato in primo grado per corruzione. Eh, e questo è l'altro riformatore. Poi abbiamo il cognato del presidente del Consiglio, pure lui indagato per riciclaggio. Mi sono informato, indagato. Sappiamo bene che fino a quando uno non è condannato non si può ritenere colpevole. Però questo è un dato di fatto. Dico, vuoi avere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 Capacità che questi non hanno, perché non hanno fatto, ma hanno sentito che uno fa la riforma e non dice che sono stati. lì. Quindi hanno fatto la riforma e erano orgogliosi di dire. Secondo, conoscenza della Costituzione democratica, perché 450 anni prima di Cristo, Aristotele, Erodoto ed altri avevano già conosciuto la Costituzione democratica e poi.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 I poteri legislativi della regione, in caso che lo richieda, l'esigenza di unità economica e giuridica. E chi è che lo stabilisce? Lui! E nessuno può dire niente. Ah, voi vedete, tenete conto, questa clausola, attenzione, era già stata inserita nell'altra riforma. E ne parlavano malissimo Elia, lo stesso Andreotti, Vassalli, hanno detto questo porta a, a, una, a uno sfacero, cioè all'eliminazione del potere di legiferare da parte delle regioni e, di di, e quindi la possibilità del potere di, di intervenire da parte del Presidente del Consiglio in qualsiasi materia, esaporando, vanificando, umiliando le regioni, cosa che non è possibile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 Andate sulle montagne dove sono stati assassinati i partigiani, andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati. Laddove è morto l'italiano per riscattare la dignità del popolo italiano, andate lì col pensiero giovane perché lì è nata la nostra costituzione. Grazie. anche adesso visto che abbiamo, fatto, abbiamo rispettato anche i tempi, quindi se volete approfittarne per chiedere qualcosa, tu fare una domanda? Sì. Buonasera, eh, riguardo l'ultima cosa che ha detto, una delle ultime cose che ha detto, a proposito, ci a proposito del riformato articolo 117, eh, sull'autonomia delle regioni appunto, e sulla, che, a proposito di quella clausola di supremazia di cui, cui lei parlava. Quale articolo? Mi pare vale il 117. Il ah, 117, 117. 117. quella dice della la riforma delle regioni. La riforma delle regioni, sì. Del, il titolo comunicato. L'altro metodo è quello che introduce la clausola di supremazia di cui, cui lei parlava. Ecco, io volevo chiederle. Questa clausola di supremazia, tra le altre cose, non creerà, una, non creerà un maggior numero di eh, contenziosi tra Stato e Regioni dovrà, di cui dovrà poi occuparsi la Corte Costituzionale e eh, anche in termini economici questo non, non, e anche tempo, non porterà questo a un, uh, un imbaldamento del del sistema perché io ho parlato col ministro Martina qualche tempo fa quando era venuto a Cremona dove sono io e mi ha detto che questo non è vero perché già oggi succedono queste cose e anzi la riforma costituzionale proposta dalla da, da, da Renzi le risolverà e poi volevo chiedere a lei che è un esperto se questo è vero Guarda, la, la questione è molto molto grave perché a parte le cose che ha detto il professor De Gaspi c'è il fatto che c'è una asimmetria tra le regioni, nel senso che indipendentemente dalle regioni a statuto speciali, eh, io ho fatto fare uno studio al Senato della Repubblica. Qui avremo 9 regioni che avranno 69 deputati, cioè senatori, senatori e 12 fra regioni e province che avranno, che avranno soltanto 26, 26 senatori. Questo comporterà. Perché? Perché l'articolo 57 prevede che il numero dei senatori è proporzionato alla popolazione. Cosa che è un assurdo, perché negli Stati Uniti ogni Stato ha due, due senatori, indipendentemente dalla grandezza. Allora questo comporterà una marea di ricorsi, perché prima di tutto ci saranno alcune grandi regioni come la Lombardia, 10 milioni, che addirittura ha un numero di cittadini che, che supera quella di nove altre regioni messe insieme, come Trentino Alto Adige, come la Calabria, come il Molise, come le Marche, come eh, eh, l'Abruzzo, la insomma è un macello, per cui è inevitabile che ci sarà l'egemonia da parte di alcune grandi regioni, con il rischio di violare l'articolo eh, 5 della Costituzione che dice che l'Italia è una indivisibile e quindi ci saranno continui conflitti davanti alla Corte Costituzionale da parte delle regioni che saranno ovviamente mortificate, che saranno emarginate perché qua si tratta di decidere sulla eh, distribuzione delle risorse dei fondi europei. Quindi, questa, questa riforma comporterà un aumento della conflittualità enorme perché lasciamo stare che lui può avvocare qualunque cosa però le, le regioni possono rivolgersi alla, alla corte costituzionale per eccepire l'illegittimità costituzionale anche di questa legge perché questa legge è incostituzionale perché tocca l'articolo 1 che non si può modificare quando da dei poteri di nomina al vertice dello Stato e non ai cittadini questo è sicuro quindi la tua domanda e la tua preoccupazione è giusta quelli che dicono che le, le, le, le, le controversie i conflitti tra poteri non ci saranno mentono o per ignoranza oppure perché sanno come sanno le cose ma vogliono ingannare i cittadini questa legge è fatta sull'inganno capito? far credere attraverso slogan a cose che non sono vere. Ora io, diceva, Sto, dicevo, quelli che si danno pensiero della Costituzione devono procurare, procurare motivi di allarme. Io lo dico questo, perché qua se dovesse passare questa riforma è la fine della democrazia, è la fine di uguaglianza dei diritti sociali. questi eh, Ricordiamo la questione di JP Morgan Morgan ha detto questo e loro l'hanno fatto in questo modo, ma io qui davanti a me una, un articolo di un solo giornale che dice che nel, 2000, che nel marzo 2015 sono venuti al, a Roma i componenti della trilateral. Ora, molti non lo sanno, forse nemmeno lei ne lo sanno, eh, e io c'è stato il documento. C'era... Chi c'era? E c'erano questi poteri for trilateral, tra lui Kissinger, c'erano anche Jean-Claude Trichet, Mario Monti, Herman von Rompuy e diversi altri, Joram Guttgeld, che, che è stato nominato dal Presidente del Consiglio che fa parte dei neoconservatori americani, neoconservatori che vogliono la guerra preventiva perché questo sono pericolosi, Questa questione della guerra mi preoccupa enormemente, noi abbiamo una serie di basi e di bombe in Italia, voi non avete idea allora noi dobbiamo pensare che noi siamo una specie di portaerei che stupirà pr la prima risposta ora, Michael della Diva scusi che approfitto di questa cosa per dire che questo qui è un sostenitore di Donald Trump quindi già l'abbiamo letto tutti, è che insieme al consigliere giuridico eh, di Donald Trump, che si chiama Michael Flynn, ha scritto un libro che io ho comprato negli Stati Uniti, su che cosa? Sulla necessità di fare la guerra all'Iran, perché secondo loro è la causa di tutti i mali del nostro paese e dell'Europa. Ma vogliono questi signori annullare il trattato nucleare che è stato stipulato a Vienna nel settembre del 2015 che prevede l'accordo tra eh, Stati Uniti, eh, Iran, Cina, Russia, eh, Unione Europea e eh, Germania. Beh, questo trattato secondo me è un trattato necessario perché consente dei controlli? Cioè, questi lo vogliono allora, che vogliono fare la guerra all'Iraq. Così come questo signore ma ha fatto fare la guerra all'Iraq, che ci ha portato alla ruina. Perché noi siamo in questa situazione di crisi economica e sociale e finanziaria a causa della guerra all'Iraq e le spese militari che abbiamo dovuto sostenere. Quindi lei mi ha dato la possibilità di parlare di questa cosa per completare il quadro che è un quadro allarmante proprio tenendo conto del fatto che sono venuti presso l'hotel, il grande hotel di, di Monterario, questi signori della Trilaterale, di cui fa parte anche Giorgio Napolitano. Questa Trilaterale è guidata da due persone, che sono Rockefeller e Kissinger. Ma Napolitano, Napolitano ha preso il premio Kissinger. Ma tu come l'hai fatto a guidare questo preso? vuol <ride> <ride> dire che tu hai partecipato alla elaborazione di questo? E qua io sono abituato all'uso all della deduzione logica aristotele, non lo so mai sbagliare. Questi signori hanno fatto loro questa riforma costituzionale perché non si è mai visto che chi fa la riforma si vergogna di dire che sono stato io. Significa che questi esterni al Parlamento hanno violato questo principio di Calamandrei che quando ci sono degli aspetti e quando la che sono esterni al Parlamento vuol dire che è neumata la sovranità popolare. Comunque la ringrazio. Anche le cose che hanno detto, detto, e quindi di quello Adesso non l'ho presa ancora perché forse non so passare tre mesi, ma comunque sono pronto a provare la verità delle cose che dico perché non si può parlare a bandera. Queste sono cose che sui giornali non sono dette. Prego. Sì, ne approfitto per dire... Però dovrebbe avvicinarsi qua. Sì, adesso gli do un Sulla guerra sulla guerra perché sono perfettamente d'accordo che ho un rischio enorme la modifica costituzionale con la dichiarazione dello stato di guerra voglio specificarla alla Camera con la riforma costituzionale e la legge elettorale un partito che magari rappresenta solo il 20% ha la maggioranza assoluta un solo partito l'articolo 78 della Costituzione prevede che e non è stato modificato cioè è stato modificato ma è così adesso che solo la Camera dei Deputati voterà a maggioranza la dichiarazione dello Stato di Guerra, quindi un solo partito può dichiarare lo Stato di Guerra, ma qui è il passaggio. L'articolo 60 della Costituzione dice che, che la Camera, per l'elezione della Camera, si vota ogni 5 anni. In un solo caso si può derogare e non andare al voto e quindi non votare. In caso, di In caso di dichiarazione della stato di guerra, questo è il concetto, quindi chi ha la maggioranza assoluta della Camera può decidere se andare a votare o no, Bravo. questo è il problema della democrazia che abbiamo sollevato. Eh? No, io volevo solo ringraziarla, eh, io sono un trentino a Reggio Calabria, e ho avuto il piacere questa sera di sentirlo direttamente, prima ne avevo sentito solo parlare. Sono orgoglioso di essere italiano oltre che trentino, grazie a lei, e grazie agli insegnamenti che mi ha dato. Questa sera non avevo mai sentito parlare di Calamandrei, di quello che ha espresso a proposito della Costituzione. Mi fa piacere che lei mi abbia dato questa informazione e la ringrazio. Grazie sempre. a lei, grazie. grazie. Cioè le faccio una domanda e volevo sapere, visto che si parla di riforma del Senato, di governabilità di stabilità no, no, no, no, sì, venga, venga, venga. <ride> volevo sapere se questa riforma... Ah, okay. questa riforma volevo sapere se la riforma del Senato risolve un po' il problema dei senatori che saranno appunto consiglieri e sindaci eletti, che verranno poi eletti in momenti diversi. Cioè se c'è maggiore governabilità. Esatto, perché abbiamo un problema poi di... cioè i senatori, i sindaci e i consiglieri verranno eletti in momenti diversi, perché giustamente le elezioni delle varie regioni d'Italia si verranno in momenti diversi. Quindi come si fa a garantire questa stabilità ai governi di cui ci vogliono far credere? Sì. Ecco. Allora, innanzitutto molti non sanno che quando ci saranno le elezioni non bisognerà eleggere il Senato, perché i senatori già stanno là. E questi senatori, dice qualcuno, verranno scelti dai partiti. No, verranno scelti dai segretari dei partiti. E in particolare dal Presidente Renzi, che ripeto è anche segretario del partito, il quale può scegliere tutti i senatori. Quindi perché? Perché in questo momento la maggioranza... Dei, dei, dei consiglieri dei giovani, e del partito di maggioranza relativa perché siamo ancora fermi alla situazione qual era tanti anni fa ma ormai questa maggioranza di de, senatori che appartengono al, al partito di maggioranza cioè del PD non sono più rappresentativi della volontà popolare perché come ha detto eh, l'onorevole Fraccaro questa maggioranza che dovesse vincere le elezioni con il 25% avrebbe un premio di maggioranza che importa al 55%. Quindi noi dovremmo parlare anche di questa immonda legge Italicum che loro adesso vogliono cambiare facendo dei trucchi ovviamente per cui non cercano di far credere che la miglioreranno ma invece la, per la peggioreranno perché perché loro lasceranno intatta la questione delle duplice candidature contro il principio della personalità, del mondo. lasceranno intatta la questione del premio di maggioranza che è norma e lasceranno intatta la questione della, eh, delle liste bloccate. Ma allora, cambierà che cosa? Il primo al primo turno andrà, anziché il singolo partito, andrà una coalizione di partiti. Che è quello che vogliono quelli della minoranza del CP. Quindi questa riforma è peggiorativa dell'Italico. Capito? Questo è il punto, cari amici. Quindi io non vi ho voluto uh, sommergere di articoli, di po', però questa cosa è studiata molto bene e pensate che chi comanderà sarà il Presidente del Consiglio, perché questo Presidente del Consiglio, che spera di essere lui, sperato di no, perché io credo che il popolo italiano debba capire come stanno realmente le cose, anche se noi non abbiamo la possibilità di gestire e di partecipare alle competizioni eh, a livello di eh, televisione pubblica. Però bisogna capire che questo signore abuserà eh, dei suoi poteri e che farà tutte le leggi che vuole, come ha fatto fino a questo momento, che tutte le leggi peggiori, sono stati approvati con la fiducia, sia la legge Italicum, sia la Job Act, sia la legge del eh, Italia, sia la legge sulla buona scuola, tutte con la fiducia, quindi è una balla sta storia con la che non ha né capo né coda, chi ci crede? Poi devo dire che è proprio tanto, perché non esiste proprio questa cosa qui, quindi io sono molto preoccupato. E comunque lui ubbidisce a poteri stranieri perché lui è collegato con la GP Morgan, è collegato con questo Michael Ledin perché ha partecipato fin dal 2005 a una conferenza nella quale questo Michael Ledin ha definito le Nazioni Unite come un'organizzazione criminale, ha detto è. La, non non credete nelle Nazioni Unite perché significa credere in cosa nostra. Ma questo veramente, voglio dire, è grave questa affermazione. Tutte queste cose, io le ho scritte nel 2005 in un libro che si chiama La Grande Menzogna, perché ha parlato appunto di, questa, di, questa, di questi trucchi che, e di questi giudizi. loro hanno detto: voi, governo italiano, non potete decidere il nostro destino perché noi siamo per le guerre preventive, ha detto in quell'occasione, perché le guerre preventive devono salvare Israele dai possibili attacchi. Ora, questi sono fatti di una gravità in alcuni, questi sono i documenti che dicono queste cose. Quindi noi abbiamo un governo che non è espressione del Parlamento e della volontà popolare, è stato imposto dall'Azio. Questo non aveva nessun requisito per fare il cambio del governo. Quindi, prima ce ne liberiamo e meglio è. Noi con un bel no mandiamo a casa il nostro Matteo Renzi e anche la, la, la signora Boschi, signorina, eccetera, e possiamo finalmente fare un governo che sia espressivo, lasciate stare a storia un populismo, non un populismo, eccetera, eccetera. Andiamo alle cose concrete. Io non sono iscritto al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha fatto delle cose che vanno in direzione della volontà costituzionale. Perché? Perché la riduzione degli stipendi dei parlamentari, di cui oggi tutti ci dimentichiamo, significa equiparare le retribuzioni alla capacità e alla quantità del lavoro, sport, come vuole l'articolo 36 della Costituzione, ogni retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alle qualità del lavoro svolto e comunque da la garantire una vita libera e dignitosa, cosa che invece non è possibile oggi perché molti lavoratori hanno degli stipendi che sono al di sotto della loro capacità di, di, di sopravvivenza. Quindi, vabbè, Comunque, ci sono altre domande? Ecco, ecco, ecco. Buonasera, intanto la ringrazio per l'energia che trasmette proprio lei come persona. Le farò, le farò un bagaglio personale. Eh, io faccio parte di un'associazione che si batte per gli strumenti, strumenti democratici. Mi sembra che questa riforma ancora fosse di più gli strumenti democratici di partecipazione dei cittadini lei ha detto chiaramente ad esempio che il popolo non potrà più votare i senatori ma anche per quanto riguarda le raccolte firme per referendum oppure per iniziative popolari questi strumenti sono ancora penalizzati me lo conferma dalla nuova costituzione rispetto alla vecchia e tra l'altro io mi sarei aspettato da una riforma costituzionale che andasse nel senso dei paesi più civilizzati in materia di democrazia diretta che sono la Svizzera e gli Stati Uniti e istantanei. Grazie. Grazie a tutti. Sì, sì. E così è. Lei ha fatto la domanda e ha dato anche la risposta che è chiusa a condiviso. Basta pensare che è stato elevato il quorum per fare, le, le, le, quindi per rendere impossibile l'uso del referendum, che comunque finora non, ha, non è servita a nulla. L'unica cosa che voglio ricordare è che, come tutti sanno, in questo caso il quorum non esiste. Però è bene dirlo perché molti non lo sanno. Cioè, nelle, nelle ultime elezioni, l'ultimo referendum che riguarda i nostri, questi signori sono venuti a Roma per aiutare la Boschi che stava lì, questo rifiuto, da un articolo, e dire non andate a votare, per evitare che venisse raggiunto il cuore. Oggi invece la Costituzione prevede che vince la maggioranza di quelli che vanno a votare, quindi anche se vanno a votare 2 milioni di persone, però noi dobbiamo andare quando è più è possibile, perché questo è un atto di difesa della democrazia e anche dell'autonomia delle regioni a statuto speciale quale è, qual è questa? Perché loro, come già hanno fatto capire dal testo della riforma, vogliono incidere anche su questo, perché gli dà fastidio che le regioni si possano opporre, per esempio, alla presenza di basi, che sono quasi atomiche. Noi abbiamo diversi eh, centri anche in, eh, ancora nel Veneto Adiano. in Sicilia in, in Puglia abbiamo delle basi atomiche pericolose se dovesse scoppiare la guerra l'Italia è al centro delle rappresaglie da parte di paesi che hanno missili atomici che possono colpirci tranquillamente quindi dobbiamo loro hanno detto noi siamo per la guerra preventiva però questa volta la guerra preventiva non è come quella dell'Iraq, che pure dura di 5 anni. Questa volta verrebbero usati missili atomici e noi praticamente saremmo esposti alle rappresaglie da parte degli altri. Quindi attenzione che la Russia è andata in, in Iran a mettere delle basi e anche la Cina. L'America si illude se con una guerra preventiva riesce a vincere questa guerra preventiva perché così non sarà. saranno, io non sono filosofietico, io sono un democratico e sono per l'indipendenza e per l'autonomia dei parlamenti, però attenzione perché siamo a rischio di una guerra preventiva, quale quella fatta all'Iraq che era una guerra ingiusta. Va bene, altre domande? Grazie. Posso aggiungere una cosa sull'istituto di democrazia diretta? Eh, sugli istituti di democrazia diretta vorrei aggiungere una cosa perché secondo me su, sull'articolo 71 poi eh, non l'ho detto nel mio intervento però io credo che lì ci sia l'esempio di come questa riforma sia una truffa. L'esempio più evidente non viene mai discusso questo articolo 71 perché dico questo? Perché sono tre le cose che modificano, introducono per esempio le leggi di iniziativa popolare che esistono già sì, con 50.000 firme, 50 eh, firme ma poi non vengono mai discusse, allora dicono noi siamo più bravi e democratici, lo dicono i anziani, perché abbiamo previsto non più 50.000 firme, 150.000 firme e diciamo nel, nella riforma che con questa riforma sarà nel regolamento previsto... Come verranno discusse? Ma chi decide alla Camera e come si vota quel regolamento? Chi decide il contenuto del regolamento? Eh. La Camera a maggioranza assoluta. che viene da un partito? Quindi ogni volta il partito che vince decide se leggere, se affrontarle o meno. È una presa in giro. Primo. Secondo. Referendum abrogativo. Dicono siamo bravi perché abbassiamo il quorum. Allora, se rimangono 500.000 firme, se raccogliamo 500.000 firme per un referendum relativo, il quorum rimane al 50% e non cambia niente. Se raccogliamo 800.000, si dimezza quasi, nel senso che sarà la metà, il quorum sarà la metà dell'ultima partecipazione alle ultime elezioni. E quindi sarà più o meno, visto le ultime elezioni, il 30% il quorum. 800.000 firme. Ma non risolve il problema del referendum abrogativo. Che qual era il problema del referendum abrogativo? Che quando anche passa il referendum abrogativo, il giorno dopo il Parlamento può fare di nuovo quello che vuole ed è quello che è, è successo. Ma la questione del referendum, avete è, è fatto bene a non parlarne proprio perché è dispersiva. Questo <ride> hanno fatto. Una stupidaggine inutile, una presa eh, in un giro punto. totale. E quella no. truffaldina, è quella che più ancora secondo me dà fastidio, è quella sul referendum propositivo. Perché poi l'articolo 71, quarto comma, dicono si introdurranno referendum propositivi e altre forme di partecipazione con legge costituzionale. Cioè, tu mi stai dicendo che con, con legge costituzionale, che devo votare, con legge costituzionale si possono fare queste cose. Ma lo sapevamo anche prima, non c'era bisogno di prenderci in giro in no, questo modo. La Quindi la democrazia diretta, questo articolo 71, è secondo me l'esempio di come la loro mm. intenzione è solo sviare l'attenzione e prenderci in giro. È la realtà totalmente un'altra. Eh, eh, pensi, eh. no. e... Vieni, vieni, vieni. vieni. Sì. Beh, chi vuole fare domande si mette qui. No, no, lui, tre anni, facciamo. Eh, innanzitutto, vista la sua esperienza, le eh, chiederei di darsi dei consigli su cosa fare. In generale, sia su quanto riguarda il referendum, che comunque secondo voi quella che è la sua visione? E Comunque volevo chiedere se ne venisse, diciamo, se fosse uno dei candidati eventuali del futuro Presidente della Repubblica e sarebbe contento di investire per batteria. Senti, guardi, per me è stato un grande onore avere il voto di, di un movimento nel quale io credo e mi spiace che, si, che sia proprio che c'è stata questa. Questa morte di questo padre del movimento, cioè di spirituale, cioè Dario Foucault, che era stato un ispiratore anche del movimento che io. Io, e che la sostenuto seconda serie. Io penso che sia di questa eventualità che io non prendo proprio in considerazione, ma non per altro, sia per l'età, sia per il fatto che ogni volta. Che si deve eleggere il Presidente della Repubblica e che si deve formare un, un governo che sia progressista, innovatore rispetto al passato, si verificano delle strage, come io ho dimostrato. Quindi, io per evitare, essere riferisco stare fuori, perché se andassi a fare il Presidente della Repubblica, io farei attuare la Costituzione. A questo riguardo la ringrazio, perché il Presidente della Repubblica attuale che esorta alla, alla pacificazione e all'armonia, eh, all però dovrebbe esortare il governo a rispettare la Costituzione e non lo fa perché queste leggi sono incostituzionali. Dice Calamandrei, e io l'ho studiato, sono un modesto collaboratore del Ponte di Calamandrei da dieci anni e ho tutti i libri, che il Presidente della Repubblica non solo ha il potere di intervenire dopo l'approvazione delle leggi, articolo 74, delle leggi. ma ha il dovere di intervenire anche prima. In base a, e cita proprio l'articolo 87, quarto comma, perché dice il Presidente della Repubblica autorizza il governo a emanare le leggi. Quindi significa che quando una legge non è costituzionale, non l'autorizza. E allora voglio dire, cari cittadino, la, la Costituzione la dobbiamo imparare tutti perché è un nostro strumento di difesa. Io credo che sia che il Moro voleva che questa Costituzione venisse insegnata nelle scuole, non l'hanno voluto, sono rimasti i fascisti purtroppo nel, nella gerarchia, nella burocrazia. E grazie a voi per l'affetto, per la stima e per, per la simpatia che eh, dimostrate, però a me basta avere la... Non, io non aspiro a niente, aspiro semplicemente a un no! a questi grandi riformi che l'ultima, chiudiamo? Grazie. questa è la bella chiuda grazie complimenti no, perciò non grazie. vuole sembrare no, per me salutare perché mi sembrava sgarapato, scusate no, gli organizzatori, ma soprattutto interessantissimo intervento del Grazie, Grazie. Eh, buonasera. <ride> eh, buonasera. Le volevo chiedere questo: a suo sì. dire, a suo dire eh, che visione del mondo hanno questi personaggi che partecipano, a questi eh, convitati diciamo, a questi organismi fantomatici che nulla hanno che vedere con la democrazia? Cioè, qual è la visione di fondo e qual è lo scopo che vogliono raggiungere dato che, a me sembra, JP Morgan, Goldman Sachs e questi organismi non hanno problemi finanziari risolti perché hanno bilanci che sono molto più capienti di quelli di, di vari stati, diciamo. Allora eh, io trovo veramente incredibile come un dell essere umano no? possa arrivare a, ad avere degli obiettivi, delle visioni di così basso, basso profilo e dei mercati se mi può rispondere visto che lei ha conosciuto dei personaggi più da vicino di me sicuramente sì, guarda, le voglio dire solo questo è un fatto, un fatto abbastanza significativo quando è stato eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è stato un articolo sul Wall Street Journal chi l'ha fatto questo articolo? Michael Radin, il quale si è complimentato con, con il presidente della Repubblica per la sua elezione. Io ho qui la copia di questo quest articolo, che è perché il giorno dopo l'elezione Michael dice: L'elogio del nuovo presidente è scritto da Michael Radin e pubblicato dal prestigioso Wall Street Journal. Non vi risparmio quello che sta scritto. Però è certo che, che l'ambasciatore americano e purtroppo anche Obama si sono schierati a favore della riforma e anche i tre maggiori giornali americani, New York Times, Washington Post, secondo me questa riforma non sa, mai letto, non sanno nemmeno di che si tratta. Io questo l'ho detto a New York, ho detto che il presidente Obama, di cui io ho grande stima, lei non deve interferire nella nostra democrazia pensi ai fatti suoi pensi a contrastare le forze nazionali e <tose> le partite che sono là e anche la nostra costituzione devo dire, che tu che sei stata una standing ovation perché questa interferenza è qualcosa di pericoloso perché loro vogliono continuare a usare l'Italia come una base militare per poter fare le guerre tra Noi dobbiamo dire no, non solo perché dobbiamo difendere la nostra democrazia, ma poi perché dobbiamo evitare la guerra. Perché come ha detto Riccardo Fraccale, l'olio agevolare, queste, con una minoranza del 25%, attenzione, perché questo accadrà, che con l'Italia noi avremo un governo. Formato da una minoranza del 25% che si raggiunge facilmente anche grazie alle alleanze a cui invece il movimento 5 Stelle non fa ricorso. Quindi il pericolo è grave. Allora dobbiamo diciamo, mobilitarci tutti e sapere che queste cose che a lei appaiono incredibili sono vere. Perché sto mai che lo la dite che viene a scrivere questa cosa dell'elezione di Mattarella sa significare che lui segue e poi dice che questa è una cosa importante per lui importante perché? perché consente a Renzi di governare senza mai intervenire io ho conosciuto un grande presidente a parte Bertini che è stato mio amico mi onoro di essere stato suo amico perché mi è stato vicino quando è stato assassinato mio fratello ma ho conosciuto Ciampi che è intervenuto spesso per chiedere al governo di fare le leggi in attuazione della Costituzione, tra cui, mi ricordo, la legge sul conflitto di interesse. Lui sollecitò, questa legge sollecitò altre leggi, quindi abbiamo avuto dei grandi presidenti della Repubblica e mi spiace che questo Peccelli, che, che io considero anche lui il fratello di un martire, che è stato ucciso da Gladio che è Santi Mattarelli, è una persona inerte di fronte a un presidente del Consiglio che fa sistematiche violazioni di legge. E io non vorrei passare delle persone, ma io sono semplicemente uno che invoca l'attuazione della Costituzione. Vi ringrazio molto.